È un ufficio completamente integrato, per cui tutti i servizi eh, collegati all'Agenzia delle Entrate vengono resi in un'unica un sede, per cui per il cittadino sarà molto più facile entrare e ricevere tutti i servizi, quindi i servizi relativi alla parte entrate, alla parte conservatoria dei registri immobiliari, quindi di pubblicità immobiliare e catastali. Eh, indicativamente un 500 persone al giorno, quindi ci sarà un flusso molto notevole, e speriamo, essendo la sede centrale vicino a Brignole e quindi con i servizi pubblici presenti, di favorire anche l'accesso ai cittadini. Questa ristrutturazione ci è costata meno di 300.000 euro e il canone locativo pagato annualmente nella sede che chiudiamo, che è attualmente in Carignano, eh, ammonta a 280.000 euro, ci sarà un risparmio di 280.000 euro che significa che in un anno abbiamo ammortizzato la spesa.